Oggi voglio illustrare un nuovo contratto sottoscritto sempre nel 2020 con decorrenza 2022 dal nostro Ateneo attraverso Trattative CUI. Sto parlando di un, del contratto con l'editore Cambridge University Press, CUP. Si tratta di un editore internazionale eh, con un... Uh, numero cospicuo di riviste sono 412 titoli presenti sulla piattaforma di questo editore e eh, al, ai quali titoli riviste nei quali il nostro ateneo ha accesso eh, nei suoi contenuti il contratto read and publish eh, stipulato eh, nel, nel corso di questo anno però permette anche la pubblicazione ad accesso aperto ehm, per i ricercatori e i docenti afferenti alla nostra istituzione. È un, uh, un contratto che rispetto anche al contratto Springer ehm, non ha una, uh, una potenzialità limitata, cioè gli, i nostri autori possono pubblicare... Eh, tutti gli articoli che ritengono eh, disponibili alla pubblicazione. Il, uno dei, eh, il percorso è eh, sostanzialmente eh, uguale, simile a quello già illustrato per il contratto Springer. Gli autori possono sottomettere sulla piattaforma del, dell'editore eh, i loro eh, articoli scientifici per i quali peraltro non c'è ne, nemmeno nessuna limitazione nel, nel, nella forma eh, quindi le comunicazioni possono essere di, di qualunque tipo e eh, come eh, agli autori viene chiesto come requisito fondamentale quello di eh, identificarsi, autenticarsi con le proprie credenziali UNISI e sottoscrivere la licenza richiesta per ciascuna delle riviste in le quali, sulle quali si intende pubblicare. Queste sono le uniche due condizioni che vengono richieste agli autori, eh, dopodiché eh, l'editore eh, attiva il percorso di referaggio alla fine del quale l'istituzione, in questo caso la nostra università, attraverso eh, l'opera dei bibliotecari, del sistema bibliotecario dell'Ateneo, interverrà per validare l'affiliazione del, eh, del corresponding author eh, all'istituzione stessa. È eh, evidente da quello che sto dicendo che in questo processo di pubblicazione non ci sarà nessun onere a carico dell'autore perché questo è assolto eh, dall'istituzione stessa ed è parte integrante del contratto. Altro, um, altra um, peculiarità, altra caratteristica di questo, di questo contratto come di altri contratti trasformativi è che eh, gli autori i corresponding author, rimangono proprietari del, del copyright, quindi proprietari del contenuto eh, dei, dei loro articoli e non, che non vengono ceduti all'editore. E L'altra specificità per quanto riguarda la pubblicazione d'accesso accesso aperto è che eh, gli articoli pubblicati in open access possono essere resi pubblicamente disponibili immediatamente